Sì, no, ma essere simpatico è simpatico, però è letteralmente... Ah, sono qui per ucciderti. Pum! Ok, posso unirmi a voi? <ride> letteralmente. Ha preso le pizze e ha detto, oh, tu sei più forte. Vengo con voi. Va bene, accetto la tua offerta. Se mi provi a coltellare nel sonno, ti schioppo di legnate. You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? Zio, non so se tu hai notato che nel nostro accampamento c'è una strega delle selve, una maga del circolo, una cazzo di Santona, un Kunari. Sicuramente ci sarà anche un nano di merda da qualche parte. No, poveri nani, non di merda. Ci sarà sicuramente un nano. Tu sei un templare. E io sono un cazzo di elfo mago. Siamo il circo. Non preoccupatevi, ci farà comodo. Hmm. All right. Alistair c'ha uno sulla persuasione Non posso commentare lo giuro sì, beh, sono spawnate Guardate che bello il nostro party Cioè il nostro party, la nostra tenda Siamo eterogenei Alistair disapprova, Morrigan disapprova Ragazzi, lo so che disapprovate Ma for reasons, siamo con le pezze al culo Anche io disapprovo. la chat disapprova Adesso appare sotto qua nel mio occhio Credo perché, come ho detto molto spesso Malbeth sa che è un fottuto mago Che ti apre il culo con un attimo Cioè non c'ha paura di fare lo sborono Di far capire chi c'ha il cazzo più grosso Anche perché il nostro caro demone dell'organismo Orgoglio del come cacchio si chiama È stato devastato nel culo C'è qualcosa che ti piace del Ferelden? Ok a thing. It have a word in the Piccole cose cotte al forno like bread, but sweet and crumbly. Mi piacciono i biscotti Sì yes. Non abbiamo Che bellino! Questo dovrebbe essere Esatto, gli diamo il nome, lo chiameremo biscottoa. Che ne Qualcosì, ti piace? Ferelden smell's of wet dogs. Vabbè, c'era bisogno di insultare casa mia. Cioè, un po' è vero, per carità. Fisciano dappertutto i cani, come abbiamo visto. Addirittura una cutscene. Perché? Madonna, pensavo fosse morta, porco E quindi non ho capito Oh, incantesimo ottenuto che? Cosa hai ottenuto? Di trama. Spirito interiore. Frastorno i nemici vicini con una scarica di energia, rivestendo parte della salute del mana E guadagnando un bonus a potenza di incantesimi di generazione del male. Tuttavia, una volta disattivata la capacità, resta stordita e subisce vanità a velocità di movimento, attacco e difesa. Wine ha fatto Power Up. È una modalità super Saiyan. Sei un seager per chance? I sono light, ma ho un di sei tu! Sei il figlio di puttana che ha venduto il libro per 500 corone al circolo! Ne avete venduto qualche copia alla Torre del Circolo? Non ho <totipo> cazzo sta succedendo? Che cazzo succede? Madonna mia, ma i maghi stanno a diventare un cancro. Cos'è? Cioè, io non so capire. Che cazzo è successo? Salute a voi, chi siete? Kamen, I wish I could a real e perché non potete? Be about this to an ma guarda, mi state. Vi dirò una capocciata a tutti quando è vero. Sietemi alla prova, potrei sorprendervi. I suppose no harm in it. Non come che puoi aiutare, ho stato un apprentice per troppo tempo. per diventare un vero vero, devo portare la pelle di un uomo che ho ucciso stesso, un uomo, o un wolf o qualcosa, volevo aiutare nella foresta, ma siamo forbiati di entrare perché causa dell'attacco, ma il problema vero è Gaena. Eh vabbè che de pareva che il figotto paciarotto era un'elfa rossa, avete qualche problema con le ragazze vero? È un mio ho per ma Non con un e un Se ero prove, ma non E Gaina non con me. Ma capito, ma quanto cazzo ci vuole a cacciare un lupo? I have it up. Just leave me to my cioè, io capisco che ti dicono: Devi riportarmi la testa di un ogre della proluscura, no? Dici, Cazzo, come faccio? Questo è un casino, devi portare una pelle di un lupo o di un cinghiale Deve esserci pure un modo per risolvere il vostro problema, chiamare gliela cacciamo noi Malbeth Il modo per risolvere è che gliela cacciamo noi Potrei farvi da intermediario con Gaina could, So essere alquanto persuasivo sono really? I... di Stiamo letteralmente facendo il palo per un elfo. Ma te e tutta la tua famiglia. Voi siete gana, vero? Kamen mi ha parlato di voi. Zia, ma non è che stai facendo tu un po'... Come si suol dire per non essere vulgari? Il palo nel cu... No, no, troppo. Troppo. Mi avete rifiutato di concedergli la vostra mano expect an outsider to understand our ways, but I just can't bond with Kamin he's been a for over 2 years now and he's yet to slay a proper beast each time he's tracking has gone wrong perhaps the creators do not wish us to bond I cannot bond with an apprentice hunter can I Scusate se, se lo amate cosa importa but se non he never becomes a proper hunter nostra famiglia? Grazie Gioco, se lo amate allora abbiate fiducia in lui e aiutatelo ad avere successo! Oh, sei vero! Ho fatto il po' Kamen miserabile! Non è vero che non possa completare la sua scuola! Ma Sirenas, grazie! Mi ha aiutato me a mettere questo in andrò a parlare Kamen. Kamen, stato un Cosa vuoi? Hai cambiato la mia voce? L'outsider mi ha aiutato a che ero fatto e non Dimmi che sta scherzando e gli dirà una pizza. I you, Ma già mi interessa. i figli. Oh, oh buona! Ma che. Ma stai a schippa tutte le cose Siamo both molto grateful per la parte che hai svolto in bringing us together. Sono molto felice. Qualcun altro di Sì, gra grazie Morrigan, grazie. Ma che cazzo è stato? Ecco eh, guarda ma chi che mi ha dato un impiastro Il dolore di Kamen Morrigan, di... eh, Lo so Morrigan, Mi dispiace Io eh, Sono più confuso di te No no lo spizzo dopo Per carità Questo Questo tipo Tenuto da cane Narra il racconto di me In forma completa È un oggetto di trama No Mi ha dato un libro Me lo sbatto in fronte Io sono Ve lo giuro ragazzi Mi ha stannato Beh speravo Che potessimo essere Più che amici Ma <coughs> allora, scusa Oh pony, eh. oh, Calma mi. Ma che cazzo è successo? Ma per. Ma cosa? Ma perché? Ma. che. Sì, ma io volevo cominciare. Madonna mia Malbette che si brutto. Io speravo che sta ancora col braccio paralizzato. Ma stai calma. Io mi aspettavo tenersi per mano, cominciare un attimo. Cioè, sapete, piano piano, buoni, buoni, dolci, dolci. Sono partiti subito. E cazzo. Prossima live su Pornhub, ragazzi. Sì, però io ti devo castare un guarigione maggiore su quel braccio perché là è partito, eh. I nervi, paralisi, per forza, perché stai... Tenendo o stai ancora tenendo il cazzo di Albert? O oh, non lo so. Ragazzi, scusate, però me l'ha tirato fuori. Dunque saprei sempre dove mi trovo? You. You ma non te sto a chiedere questo! Madonna, ma tu sei proprio una Zunderona! Sei una Zunderona! Senza il lato tossico però, è quello il fatto! <ride> Dicevi sì. solo sai se i oscura ti catturano, se vieni morto ammazzato, sai se te devo venire a trovare. Così, cioè, se... <ride> ci gira molto largo attorno. <ride> Your oh, oh, è meno arrapata, per favore Vediamo qualcosa di personale Madonna che sguardo La baci, così Di punto in bianco Prima la confondi e poi la baci Osservi attentamente l'uomo disarmato Della guardia d'onore di Re Kylan Hai combattuto a fianco di quest'uomo ad Ostagar Devo? Ma perché mi devo lanciare? Ma non posso, dite che muore? Aspetti che le guardie se ne vadano Stava così. Hai fatto una cazzata. <ride> <ride> Sto <Stai> girato. <ride> il modello ha letteralmente fatto. Bro, abbiamo fatto una cazzata. E fu così che la missione se ne è andata a fanculo. Avevamo combattuto con lui. <ride> <L> Ostacca. <ride> da vicino la sua faccia è inconfondibile. Ricordi che si chiamava Elric Marein. Membro della guardia di di Kylian Adosta, che era amico personale del re. Ok, e era. Se cioè, mettiamo il passato per favore. Qua ci sarebbe stata bene le mutte di Pikachu stannato. Ma come cazzo è vivo? Ad Ostagar. Oh, ecco come torniamo ad Ostagar. Sì, ma infatti secondo me, raga, spero che adesso non finiamo il dialogo lui fa. Perché se no ce ne rimango male. Ma scusate, ma la foresta del soccacchio serve solo per la quest? Tu arrivi Ah, bella la foresta Oto! Prendi questa quest Arrivederci È successo questo? Mo dire, ora lasciatemi riposare, mi sento così stanco No, ha fatto quanti? Ma te fai ci vedere io Che putene. Cazzo terremoto Mamma mia E terremoto, ziii Crollaggio, strozzo Pugno di pietra Bonga Qui stanno killando le cose Minchia se siamo diventati un mago bello Attacco. Eh, però l'attacco con scudo mi spacca sempre la testa. Non ci sta un cazzo da fare. Allora, cerchiamo di, di eliminare un attimo qua sto puttanaio. Oh, sono contento, sta funzionando l'IA che gli ho messo. Sono contentissimo, ragazzi. C'era Wine che era in fottuto Rage Mode, stava tenendo su tutti. Non lo sa manco lei come. E Wine gli yeah. ha... Era quel rumore. E voi? I Shriek. Gli Elfi. Abbiamo visto i Nani. Abbiamo visto gli Umani. I Kunari. Questi sono Elfi. Sono Elfi corrotti. I Predator. <ride> Effettivamente. Qua la prima volta sono morto malissimo. Capo ci pensiamo noi Aspettate perché qui la prima volta appunto Trappola sotto al culo siamo morti malissimo Vedete tutta quella gente laggiù Deve stare con le chiappe per aria C'è un cazzo di ogre anche Raga è pieno è diventato il loro quartier generale Wine Wine dove cazzo corri Ma stai ferma Wine con vecchietta col bastone Vado porca tia. Dove vai? Bona! Calma! Mo li spacchiamo! Mo li spacchiamo. O ci arriviamo. Dai un attimo. Vediamo se riusciamo a shotare l'ogre. One, two, three. Puffete. Non è morto. Però ha preso un bel crit. Attack cunare Dice Stan. Bellissimo. Va di unire e carico. <ride> Così Wine si fa. 10 livelli da mago. Un livello da barbaro. Giusto per avere lira. Oh Cristo. Raga, ma quanti cazzo sono? Vai. Ah! Oh, terremoto, Tutti giù per te Oh, un berge, Resistete ragazzi <susurra> Mamma mia non sette con un ho sette. Sette, eh, qua... Qua eh. un berge, un berge, un 7 un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un berge, un Per il creatore, dove l'hai trovato? Dove sono, mamma e papà? <ride> no, Kiri, non lo possiamo tenere, seppure fosse. No, non puoi tenerlo. Ma sta scena? I you from e tu sei? Trust blood. You're a gray... oh. E tu? To... Sono ricercato! E il buon King mi sir. Le accuse di Loghain contro i custodi sono false. Quindi, so slander you dare smear word. Però io continuo a pensare che veramente la gente di sto posto c'ha meno 25 intelligenza Cioè, veramente credere... Voi immaginate questa situazione, ok? Gente va in guerra Succede la guerra Il gruppo del re e tutti i custodi grigi scoppiano male L'unico che torna con tutte le unità è Loghain Loghain fa giustati i custodi grigi cattivi e brutti E tu credi a Loghain? Credi a Loghain e la sua fortunata ritirata Usate il cervello. Oh okay, che grazie, Malbeth. I custodi non aiuterebbero mai la proloscura. Non mi piace il vostro tono, signor. Ma questo, ma non posso due qualcuno che potrebbe essere guiltless. Leave, warden. Se trovo proof, ci di nuovo. Ma già che non ti ho scozzato sul posto. Sì, se le do a Morrigan me li tira dietro e mi tira pure una magia. Me capite il Tedos? Ah, è una bottega. Ah, wine, guarda, wine. Seguirò il tuo consiglio e andiamo nella bottega. La nostra cara Gren ha detto la bottega e nella bottega andammo. Oh, oh cazzo no Perché sono entrato qua codex No codex ovunque Ma porca puttana Geografia del tag ah, per carità Interessanti però va. Ma... Che cosa è fatta a forma di cazzo Cosa hai visto? Ha visto una giata fatta a forma di pene <ride> Wine che cosa dici? Noi, chi sarebbero questi noi? Us. I mean me. There is no us. Bah! Why do I keep up this charade? I gave you a chance to turn aside and forget you ever heard of Genet and the urn, but you persisted. Now it has come to this. And just say, forgive me. I do this in your name. Victoria to oh. get io non ci sono andato subito Ma sa che qua dietro eh, Eccolo qua Il corpo del vero Waylon, Eh sì Madò Minchia Che cazzo mi è partito Il mio cervello ha fatto Ta -ta! Ha, ha collegato un paio di cose Perché ha pensato Ai tizi delle sette dei draghi eh, Andraste Il fatto che vogliono mantenere nascosto La urna E nel mio cervello Mi ha fatto un giro Del tipo Ci sta gente che idolatra i draghi O il drago E pensano che Andraste Si sia reincarnata in un drago Cioè se poi ho detto una maria di cazzate e un altro paio di mani. Però ci starebbe il fatto che la tengono nascosta in tutti i modi possibili. Ci stanno sti stronzi delle sette. Questo pigliama attacca... Vabbè, andiamo. Volevo solo dare un'occhiata. No. Temo che dovrò insistere. No. No right. Io speravo ci fosse una cosa di persuasione. Che c'è di qua? Vabbè, non c'è... Provenire da Redcliffe Era uno dei cavalieri Sono tutti dei cazzo di malati ma bastardi Sono tutti de del culto del drago malati Stronzi maligni Non ci sono i dialoghi per persuadere Perché appena tu gli dici qualcosa Questi ti attaccano a testa bassa Perché l'abbiamo letto Sono schizzati Deduco che a breve Adesso esco mi attacca il paese Porca puttana ci ho preso Distruttore cultista Mago cultista Eh sì ci ho preso ragazzi <ride> Che tal l'altro? Se è come abbiamo letto sono molto più duri Perché essendo tutti i cultisti del, del drago Hanno bevuto il, il sangue di drago yeah. Ma Leliana ma non dire questo cosa Sta intonando un canto Mentre apre le gole ci ho preso sul picco, peccato che tanto questa cosa è anche per dire sempre a quelle solite due gatte che ogni tanto magari mi ritrovo dei commenti o dei DM raga sono blind però non confondete il non essere blind con l'essere rincoglioniti, cioè nel senso io mi sono portato in questa quest l'Eliana e Wine perché l'Eliana è mega fan di Andraste è una chierica, è una santina e compagnia e anche Wine è molto su quel punto di vista vista e non me le son portate perché so che ci sono determinate interazioni e compagnia. Me le porto perché c'ha senso portarle, cioè qui che mi portavo Sten. Cioè, magari mi diceva, eh, che cazzo ce frega di sto posto de merda. Ok, però non mi approfondiva cose che magari mi interessavano. È come Zevran, io Zevran per esempio, l'unico posto in cui magari me lo porterò sarà Denerim, ma perché non saprei dove collegarlo per adesso. Ma comunque questa piccola parentesi per non confondiamo il ragionamento logico, le ore e di codex che abbiamo letto qui live con altro. Proviamo catena di furmi, dai! Ah cazzo è una di quelle lunghe da castare Ma allora scusate ragazzi ma io penso che il cono di fuoco allora è buggato. È uno delle tante skill o cazzatine che era buggate perché se non c'ha senso non rimanere da soli ma capito, ma è illegale sta roba. Gesù Cristo, ho fatto una catena tra 27 persone. Buongiorno, Bella madonna. Ragazzi, è il momento. È il momento, gaming. No, scusate. Non posso. Farò morire il party. Non me ne frega un cazzo. Yosh! Ragazzi, c'è un problema. Allora, <ride> non so chi mirare. cosa cazzo sta succedendo raga qua dentro c'erano di qua voi dite perché i maghi li mettono dentro le torri, ma lo farei anch'io ragazzi. Voi immaginate in una piazza mentre il cazzo di lei sta facendo un discorso, tu arrivi e casti sta roba. In verità vi dico, solo l'integrità dei nostri cuori conquisterà l'amore del creatore. Questo è l'unico potere che possediamo per cambiare in meglio o in peggio questo mondo. Questo bello dà un sermone sull'integrità. Dopo aver fatto questo genocidio di masto qua dietro, mi sembra un po'... Beh, però, bauli, tanti bauli, sono dei mimic. Cazzo, sono dei mimic veramente! Figata! Anche qui sono mimic. Quindi pure questi. You... Eh la madonna. Un po' too much. Si minchia quanti effetti di luce sembra sta su Dievil within, ragazzi. Ma dai, neanche una cassa vera. Ma dai! È tutto per fregare gli stronzi che provano a rubare. Mamma mia! Sì, ragazzi, è qualcosa qui. Va a 20 frame qui. Qua va a 60. <ride> che cosa c'è là dietro? Ho paura! Dai, guardate! <ride> ma sta andando a 15 frame, ragazzi! Ah no, è ritornato a 60. Ma scusate, ma che cos'è? È qua. È, è questo... <ride> Questo archetto Che c'ha qualcosa Che non so Caverna brutta cosa Perché abbiamo letto Che i draghi Fanno i nidi dentro Alle caverne Pure dietro Cuccio Ma Madonna, nella mia mente già mi immagino No, ma non sei blind Mortacci vostra No, no, c'era scritto proprio nei Codex The Dark Che i draghi fanno le cucciolate Nelle caverne Questi tizi sono un culto che venera il drago Perché abbiamo letto praticamente che Si crea questa strana connessione tra il drago e i cultisti Del tipo che il drago gli permette di fargli mangiare alcuni dei figli Letteralmente Facendogli bere anche il sangue per potenziarli E di risposta a loro gli allevano i restanti cuccioli E quindi c'è senso che ci Siano perché probabilmente sono i cuccioli Che stanno allevando Ma guarda preferisco comunque i draghetti Ai ragni però se ci stanno bambini Draghi ci sta anche mamma drago Minchia ci dormono addirittura Ma ho capito un attimo ma addirittura Dormire con dei cuccioli di drago mi sembra Cioè ogni volta che andate a dormire Tirate un di 20 e se per sbaglio Esce uno cazzi vostra Anche detto ma quanti cazzo Ma voi vi immaginate tutti sti cuccioli Che crescono fino a una certa e diventano Draghi adulti ma che cazzo di puttanaio deve essere oh quello è cresciuto tu vieni qua un bel cono di ghiaccio qua così Mamma mia, cono <ride> di ghiaccio broken. E che cazzo ha fatto? Un'esplosione atomica è diventato quel drago. Tanto codice aggiornato. Oh, cuccio di drago, dragoni e alto drago. I draghi maschi non diventano mai mostri lati delle leggende. Al massimo sulle zampe alteriose si forma una sottile membrana simile a quella delle ali. Quando i draghi maschi maturano cercano subito le tane dei draghi femmini adulti. Cazzo, veramente ci stanno i bucchaghe, ragazzi. Ok, quindi gli unici draghi che diventano bus sono le femmine. Attenzione, vogliono cercare il dialogo dopo. I mila morti. Stop, right there. Sono qui per l'urna delle sacre ceneri. Pensano che si sia reincarnata nel drago. Signore, lei è proprio un coglione. Non c'è un cazzo da fare. Accettereste delle scuse? Allora, perdonate, non volevo. Me ne vado. Voglio vedere questa reincarnazione di Andraste. Cioè, volete che metto del sangue di drago dentro le ceneri di Andraste? È come pisciare nell'urna delle ceneri di vostro nonno. What is this and power? And he thinks... Eliana, stai zitta! Stiamo cercando di fregarli! Ma perché strilli? Sta ma parla! Calmo! Ah! Cioè, infatti stavo a pensare a tutto sto bordello, cazzi e mazzi, E che semplicemente usano la magia del sangue. Come posso dire? Cioè, loro prendono il potere del drago. No, usano la magia del sangue. <ride> Senza accorgersene. No, ho una brutta sensazione. Piace, ma non posso accontentarvi. To, to arms, my brethren! Andraste will grant us victory! Vincere, but no! Porco puttana! <gasps> Io pensavo che ne fossi andato, figlio di puttana E ci ha shottato il party cadendo Abbiamo combattuto Flemeth, ragazzi Si può pietrificare? Che cazzo sta facendo? Allora, io vi dico Voi due andatevene a fanculo lontanissimo Che non abbiamo un tank Quindi qua non posso mantenermi milagro io, purtroppo Come cazzo ha fatto Morrigan a congelare il drago? Come ha fatto? Ehm... Hey, uh, allora, c'è questo problema? C'è grosso problema? Proviamo a congelarlo Ah no, ma vabbè, è morto, Ci sta in bocca un drago <susurra> <susurra> Minchia, ho fatto bene a far vicino a Morrigan L'ha congelato ma ha mollato Che culo Che è eh, Morrigan si è presa una codata in bocca per l'amore della sua vita Ah, affanculo Eeeeeeeh <susurra> <susurra> <susurra> <ride> Attenzione Facchi i trick Comes from nothing But will fell the strongest army Of what do I speak. della donna della donna perché? la fame le sacre cenni del ciollo busus altare questo altare è poco più di una lastra di pietra impolverata riesce a scorgere un'incrisione sulla sua liberati degli ornamenti della vita terrena e copriti con la grazia dello spirito re e schiavo signore e mendicante rinasci sotto il suo sguardo Il creatore rimuovi l'equipaggiamento si <ride> Minchia, questa comunque... Cioè, voi immaginate questa... È come se noi ritrovassimo i veri resti di Gesù Cristo, eh. C'è una roba di quel tipo, ragazzi. Queste sono le ceneri di Andraste. Questi sono i resti immortali di Andraste. Profetessa e sposa del creatore. Ignori... Come ignori l'urna? Scusa. Voi immaginatevi fate in mezzo alle montagne, stermini, demoni, trappole, prove. Ma che bell'urna. <ride> e te ne vai. Prendi un pizzico delle ceneri. Ah no, ma aspettavo un salendo Se ci interagisco, ti trovi di fronte all'urna Ci piscio dentro, non si può Però scusa, noi abbiamo fatto una scoperta Pesante Andiamo a salvare il fringuello qui Il giovincello Ho trovato l'urna È una reazione un po' piccola Adesso immaginate che le buttiamo addosso Non succede un cazzo Eh È morto Stop Cazzi suoi Affanculo No What are you doing here? Where is Isol? I am here. Madonna <ride> Cazzotto This is most Tuo figlio che si fa conquistare un demone del desiderio sexy Ah no okay. Io penso che sia veramente la cosa della sua quest Questa vostra Su chiediamogli di questa cazzo di visione E che vedi non sapevo Questo? No? Bella questa qua Il flagello e la punizione del creatore Intendete sfidarlo? Non lo so. He made this world. He could destroy it, but there is so much worth saving. I you you're such a pessimist. <laughs> E disapprova pure, che cazzo ti devo dire? Questa è la classica punzecchiata che tu gli hai fatto... Chi, chi, chi, chi? Lei ci ragiona un po', ti fa, ma sei un po' un stronzo. Ti hai risponuto a qualche domanda? Do so. Oh, ma mettiamo le palle a mollo? Che tra l'altro, già che ci sono, visto che avete parlato di bocce al vento, Nico, grazie che mi hai dato l'assist, ne approfitto per farvi vedere. Volevo mettere questa armatura alla nostra cara Wine. Avete capito perché non gliel'ho messa? Bella. Però... Come dire? Un po' too much. <ride> un po' troppo per wine. Ecco, prima di andare dei nani, volevo andare qui perché da quel che ho capito, tutte queste icone dorate sono i DLC. Ti prego, non fare che tu sei letteralmente lo stronzo che mi fa. Guarda, questo è il DLC, vai a farlo perché mi piglia male. Vabbè, sì, credo che potrebbe farmi... E comunque un golem, penso che non sia una cazzatina. Just hold up the rod and say do love guard. That will wake the golem up, so I'm told. A Abbucchite ma E si attiva il golem Golem di onleth Ma va bene Non mi accazzo come al solito nei fantasy A parte perché una verga Cioè dovrebbe essere il telecomandino Letteralmente Sì ma io continuo a dirlo Arlo Che come hanno introdotto i DLC È proprio vecchio gioco Perché fanno letteralmente gli incontri Guarda no. questo è il DLC Vai a fare la quest per favore E basta Anche perché vedete qua non c'è niente Sì c'era lui come uno stronzo How did a child survive that? The crater is still smoking. It's a boy. Five fingers, five toes. That's all that matters to me. The maker has answered our prayers. Let's go home, Marta, and raise the tykes our own. Io non so se l'avete capito che cazzo è stata questa scena. O me lo sono immaginato io. È veramente una città Superman? Cioè quindi canonicamente nel mondo di Dragon Age c'è Superman. C'è Marta, lo stronzo nel meteorite, il bambino è Superman. Ma che cazzo vuol dire? Pila di pepite. Minerale ferroso di un meteorite. Questo fermento di roccia è caduto dal cielo. Forse è l'ultimo resto di un altro mondo nelle profondità più recondite del cielo. Se si riuscisse a trovare un fabbro in grado di temprarlo. Ma per... <ride> Così The Bot, sì. L'hanno confermato, ragazzi. Se ci sta Superman, ci sarà anche il posto da dove viene. Poco tutti. Aspettate che si vede un cazzo, non siete, Porca puttana. Credo di star menando il capobranco. Bravo, Kiri! Attacca i cunari Valla di all'occhi mia Se sono esplosi Gesù Cristo Sembrava che sta su David Guidin. Cioè fulmine potente Ma stanna anche chi lo usa Perché ti, ti fa partire le retine Ma secondo me tuo padre era matto un culo Perché aveva il cesto posto Che i gabbi e tutto Ah Demoni eh, mi sa che lo studio di tuo padre Alla fine ha fatto qualcosa Che non doveva Come al solito Sta cosa non succede mai Con i maghi Ci avete fatto caso Non esce mai un demone Da qualche parte Mai mai in... Porca puttana Tattica avanzata di Morrigan Cono di ghiaccio Al Gida ha funzionato. Sì, sì, tutti molto prudenti i maghi. Io vedi tu a un certo punto cominci a pensare al non se ma quando. Perché a sto punto questo mi viene da pensare se ogni mago che è stato lasciato da solo ha fatto sto cazzo di puttanaio. Eh, porca Eva. Poi uno dice, eh, o è stato soggiocato, o ha fatto cose brutte, ma in generale anche dove stavamo prima mi sembrava probabilmente sto posto normale che i gabbi e... e tutto quanto. Praticamente sono italiani i maghi Arlock. Ogni volta che incontro un mago o qualche roba mi viene da pensare, grazie al cazzo che ci hanno infilato dentro. Perché appena ci lasciano da solo io facciamo usci i demoni o facciamo gli attentati o facciamo la magia del sangue e dentro le dori alleviamo i draghi e porca puttana cioè pure noi non ci vogliamo bene di chi... no, no, no. E se è entrato un demone nel gatto misia porco di chi mi hai fatto pian colpo ma sei scemo I would not suggest leaving in such hostile company anyhow Malia look how they act castro, eh? Vole un attimo. Ma vedi queste frasi? Il gatto parla. Ma sei un mago, figa! E la cosa meno strana è qua in mezzo. Tu ti dovessi preoccupare del resto. Non è realmente un gatto, vero? Demone del desiderio? Occhi viola? Sì, è un demone del desiderio perché fai patti. Kiri sbrana! <that> <ride> Io e Malbet con la stessa identica faccia. <ride> Io so che sei una fregna, ho capito. Ci porta che sono un incantesimo, comincio. E cazzo, sta succedendo? Sono sempre così. In realtà, anche a me quella del circo dei maghi è piaciuta. Io ripeto, cioè, quella quest è lunga, sì. Cioè, se finché la fai la prima volta dici figata, la seconda volta fai, ok, alla terza fai. Va bene. Dalla quarta in poi ti scarta vetri coglionici. Perché se la fai per la prima volta ci stai pure appresso è bella perché c'ha tutte le robe di lore, ti spiega dell'oblio, ti fa avere un sacco di power up. Cazzo e cazzo mazzi vari. Alla decima volta che devi fare quel puttanaio, le palle un po' cascano. Ma in realtà non me ne frega un cazzo. Perché? Ma allora che? Affascinante, ditemi di più. Appesa per il culo, sì. Non ci provo neanche a nominarlo quel nome. Li avete aperti, vero? So Brava scema Si chiama non farsi i cazzi tuoi Ma che sta a fare là dietro stai Porca puttana devo cacare a fischia. Ma <ride> sì, avanti e dietro due ore Stavo dicendo mi sembrava la storia standard del ladro Della coppia di ladri che poi uno dei due tradisce Ho Detto no però ha svoltato no è cambiata Poi c'è ritornata sopra E <ride> Poi ho detto ok Come mai questi sospironi Oh that Oh non comincia a parlare come il professore mio di logica che te a cazzotti Mi faccio pure male No aspetta perché questa cosa Ah è il tizio di Stan Ok perché ogni tanto ragazzi Sbucano questi tizi che ti fanno Allora ti ricordi la quest che hai preso 75 ore fa Mentre parlavi di Dark Souls in live Per niente proprio Sostituo sì, dire che avete trovato delle cose interessanti Che tanto noi sappiamo che lui effettivamente Ruba semplicemente dai cadaveri Per questo ha Equipaggiamenti di ogni cazzo di tipo Perché ruba dai morti che trova in giro Avete trovato una spada cunari? E che non te pareva Chi l'avete venduta? Allora zio O me lo dici o ti scrocchio le ginocchia Dov'è la spada? Il che ha in Redcliffe È un collector. Un dwarf named Dwin Esatto, lo conosco. Ma che cazzo di collegamento. Io già mi aspettavo lui che mi dice... È eh, un nano de merda che sta dentro la città, il casino per entrare dentro la città per trovarlo. Cara, okay, almeno finiamo sta quest di Stan. Secondo me adesso parte Stan e lo sgozza. Sto cercando la spada cunari che avete comprato. Bellissimo come non ho dovuto dire niente. Stan è mia. Punto. Ditemi il vostro prezzo. Due sovrane, prenderlo e lasciare Uno spadone cunari E nonostante sia intaccata da numerose battaglie È stata comunque mantenuta come Cristo comanda. Spiegata. Se gli metto questo che succede ragazzi? Guarda che sembra uno di quelli Tipo i templari sexy dei video Che sono tutti nudi Unti però con l'elmo Ma porca eva Strange. I had almost forgotten it. Completion. Are Sei sicuro che sei un Grey Warden? I think you must be un Ashkari to find a single lost blade in a country at war. sta sorridendo! Oh, non, non l'hai... L'ho visto! Era un sorriso. Cioè, ha fatto da, da così a così. Prima era depresso, ha fatto Minchia, adesso vado a spaccare di legnate di Dio. È carico. Io tecnicamente posso entrare, no? Perché... Custode grigio. È come Intail. Project manager. Io ho custode grigio. Vabbè, no, se dico questa, lui si gira... Pure tu! Oh! Avete <ride> cagato il cazzo. E ho fuori importanti da sbrigare a Orzmar. Stai zitto che te vi accapocciate No, aspetta, que cioè, questa perché esiste? Cioè Mi ha appena detto, non abbiamo un re Devo parlare con il re <ride> Col nervo, il nano Ai custodi grigio occorre l'aiuto dei nani Loro alleati da sempre Se dici qualcosa, zio, ti sgozzo Sei nani Is the seal That means only the assembly is authorized to address it Grey warden, you may pass You're letting in a traitor? And a I nani hanno più intelligenza degli umani Anzi, per essere più diendieschi hanno più saggezza, effettivamente Non intelligenza, perché qui è saggezza, Non è intelletto, è essere saggi È sapere cosa è giusto o sbagliato È differente Correte dal vostro falso re Oggi i nani non lo ascolteranno You, you'll hear of this. Eh sì, questo è il nuovo Malfoy Mio padre lo verrà a sapere, se ne va Però vedete, sono stranamente gentili Ma aspettavo che mi sputassero in faccia in fighting, Oh ma guarda tutto Ma aspettavo fuorché che i nani fossero quelli più Col razzi sacineo. Cioè, Io sono nato dagli elfi Che sei merda, schifoso Assassino Tutti stronzi. You need them. Io tutto mi aspettavo ragazzi Tutto Purché i nani fossero ospitali Però si dice anche no? Ospitalità nanica Poi tra un po' mi prendono una sberla in faccia Perché si uh, Stanno finendo i termini ragazzi Perché si sta per fare mezzanotte Ma che culo uh. c'ha Shale Morrigan Fate passare la scheda di allenamenti Da parte di Shale Handlers, Scusate, ma ho visto dei nani con degli scettri sulla schiena. Ma <ride> Ma poi scusate, ma di discorsi. Ma potete mettermi a fare un po' più a sinistra, ma davanti alla porta d'entrata della città, porca puttana. Ma siete scemi. Cos'è un modellatorio? It's the bureau of all the Ok, grazie. Che okay, cazzo gli avevo chiesto? Che cos'è un ufnufnuk? Lei mi ha fatto, "E eh, dove risiedono gli ufnufchiani? Eh, grazie al cazzo, zia. <ride> mi spieghi che vuol dire. A custode donato non si guarda in bocca. Malbette, se mai nell'anticamera del cervello provi a dire sta roba... Ti stacco la capoccia, a morsi. E non ti dico neanche dove te la ficco. Vendo un up... Madonna, perché è così basso? Ah, perché giustamente è la bancarella di un nano. Ma che bello! Bella, Questa è una piccola battuta al fatto che i nani costruiscono tutto enorme perché sono piccolini. Madonna, questa non è lava, questo è oro liquido. No, al pari di quello di Dark Souls 1 è impossibile perché la lava di Dark Souls 1 era nucleare, ti faceva partire le robe. Salve! No Salve! Your... A fatto Ma è stata di tutti la stessa cosa, o oh, tutti, ma è stata di... La stessa, cazzo. Io l'ho capito che vi serve un re. Ma volete spiegare perché dovremo eleggerne uno o quell'altro? Cioè, grazie al cazzo che non avete scelto, perché non sapete neanche voi i lati positivi di uno o dell'altro. Porca Eva. Posso smuovere in qualche modo questa situazione di stallo? Divento io un elfo rennanico. lies with Prince Balen or Lord Haramont. And they are slow to trust anyone in these uncertain times. Doolin for Ender. Però si torna sempre al solito discorso ragazzi Non mi stanno dando delle motivazioni Tu chi sei? Dulin? Non ho ancora deciso se voglio aiutarvi Tanto ci ha aspettato anche qua davanti eh, Perché anche il gioco sa che ci stiamo smaronando i coglioni a Andare a destra e a sinistra Bad, bad man Yes, very bad questi sono stati palesemente pagati dalle varie famiglie per dire, è eh cattivo, votate quell'altro. Perché secondo me neanche loro sanno chi votare e perché votarlo, è quello il fatto. Sì, è propaganda stecca. Ma quindi dobbiamo scegliere, ma in base a chi devo scegliere ragazzi, perdonatemi. M'hanno hanno detto, uno è diretto ereditario, quell'altro è un po' così. Sì, so delle informazioni che uno ha fatto dei finti eh, accordi, ha detto, guarda, vi do questa terra, l'ha detto a due, ma... Perché semplicemente l'ha fatto un po' lo schicci schicci A meno che non c'è qualcosa nei codex Ok E anche questo non serve a un cazzo Quindi Dai zitto Quindi io come cazzo scelgo E non mi hanno sì Non mi hanno dato dei motivi Beh sì stanno aspettando Dicono vai fai tu No noi non ci facciamo mischiare Con quelli di fuori Però scegli tu il re Ma porca troia Eh ma sì a sto punto Vado con Belen Perché cazzo Questa questa è tutta a sentimento Ragazzi Perché molto probabilmente Cioè non è che è molto a sentimento È proprio penso che sia la cosa Che loro non parlano Dei cazzi loro Con gli esterni A sto punto Mentre se tu hai fatto magari Un'origine nanica eh, Che mi pare sta sia Lo stronzo Buon a nulla E il nobile Magari sei un po' più mischiato. sei molta più lore e e quindi puoi farti anche una scelta però porca troia Lady Days ciao ho oh, oh, scritto un fronte diretti e spontanei allora per chi voterete? chi vuole sapere? sicuramente non è tu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 It's unlikely he'll be back before the election, but perhaps this vote is important enough for you to brave the tunnels to tell him? The Dace family would be in your debt. Quindi adesso abbiamo la scusa per andare nelle vie profonde Ma ho capito ma allora siete coglioni Ma ditelo siete coglioni e lo so Avete fatto delle leggi Cioè già i senza casta c'hanno i pezzi al culo da ogni parte Voi inoltre fate delle leggi che gli impediscono de campà. Ma siete stupidi Ma almeno fategli fare le cazzatine Fate o oh, vi potete arruolare per entrare nella guardia che va nelle vie profonde Ah no perché quella giustamente è la casta dei guerrieri. Ma porca puttana Ma poi dite che ve sgozzano Ma vi sgozzerei pure io perché probabilmente sta cosa che fanno loro è per forzarli ad andarsene Cioè, andatevene proprio dalla città Però vaffanculo Sto cercando il ladro che ha usato rubare dal modellatorio so? me, I mean, Zio, ti stacco il naso e te lo metto al posto del capezzo Tome too bad for you non lo fare. Ma io vedi che questa è una cosa che... Ma voi, se vi trovasse davanti a un party del genere, ma che cosa vi fa venire in testa il... Sì, gli attacco. È bravo, è sincoglione, ma che te devo dire? Chi l'è lei? Fine to see you here, Warden. A number of people have told me they hope to see you in the provings. Ci sto, cosa avete in mente? Sì, hey, Warden, I'll line up a team from one of the younger houses. Eh, tanto io li congelo e li faccio esplodere, pure se fosse, quindi... Nel senso, organizzatemi una battaglia di squadra. Ormai, cioè, veramente, sto posto è roba random, perché tu te giri. e ladri, te giri. E re, te giri. E la cazzo di arena. Va bene, facciamo tutto, che cazzo me ne frega. È, è tutto così randomico qua sotto. Mago del sangue. Ma voi siete dei criminali. Oh, e e continua a mancare. Ma io veramente gli, gli metto un bastone in mano, eh. Io lo rispetto. Raga, ma sapete che vuol dire che io ho buttato 20 punti. 20 punti in destrezza. Che potevo, potevo stare con 50 volontà e vaffanculo. Nel senso, veramente sprecati. Quante volte posso farla sta Ma ci stanno vari livelli E poi si, si ferma eh, Ma queste sono proprio arene pure E eh? basta Sì ma non mi hai ripristinato il mana Ma sei un figlio di puttana Ok ripristinatevi tutto Ma sono finite queste cose O possiamo farmare Perché se mi danno veramente Ma poi tra l'altro Quanti soldi mi danno a botta Ma mi da 12 monete d'argento Cioè per carità Ho trovato dove Farmare i soldi Ma più o meno Nel senso Sì cioè ma 10 centesimi F***o eh, ma come fate ad andare da soli nelle vie profonde? Abbiamo appena seccato da soli 35 cose. Tanto questi sì, li troviamo parecchio qua sotto perché fanno finta di essere delle rocce. Si appallottolano quando passano gli avventurieri li sbranano. Fungo delle profondità. Tipo come è successo adesso, credo. Preparate, chiudete gli occhi. Una lettera. Spizza spizza, ruba ruba, una lettera di rica. I cazzo è, mo voglio sapere Belen se la fa con una servitrice Hai capito la servitrice, punta direttamente al re Hai capito, si scoprono gli altarini Brava Da quel che abbiamo letto nei codex Praticamente quelli delle casate più basse vanno a caccia dei nobili Iczo Andiamo un attimo in taverna Non c'è Ogren, dove è andato Ogren? Ah vabbè ok, capito Sono abbastanza sicuro che noi appena andremo per andare nelle vie profonde Lui sbucherà e fa vengo anch'io Perché? Perché sì Guardate se la mia mente da programmatore li conosce come le mie tasche, come le mie piccole sporche, luride tasche per fare una citazione. No, non è qua. Ho mentito. Invece è qua. <ride> Fammi vedere Ogren, che sai fare tu, cincilla abbandonato. 38... Uh. Come sei messo in ambito equipaggiamenti? No. <ride> non si dice? Ragazzi? Adesso se ne killa un altro. Ogren, ti devo dire una cosa. vai, cagare tanto eh, questi erano due sgherri di merda, quando arriviamo dal boss vabbè, già, già ho in testa che saremo tre, anzi quattro, calcolando anche il doggo versus il boss finale, va bene, d'altro è addirittura un codice di un'arma nel momento dell'impatto la spada del custode grigio che uccise Tot, l'arcidemone del fuoco si ruppe in tre frammenti però non mi sembra, cioè vedete quando mi escono ste cose tu dici a dei, dei defunti sei danni Un po' una merda, però va bene! L'altare, innanzi a te, benché spezzato, vibra di energia. FIE, colchi le parti del corpo sull'altare. Il bello che abbiamo iniziato Dragon Age, leggendo di Codex. Eh, nessun demone della superbia è mai uscito dall'oblio perché se mai accadrà e sarà la fine per tutti noi. Due. Due, cazzo, ne abbiamo incontrati due! Due Gesù Tra cui uno l'abbiamo portato pure noi mo No sei libera dammi la mia ricompensa un cazzo Niente accordi con gli spiriti! Mori stronzo Come al solito demone portissimo Ucciso da un party Missione completata È di E ripristino la pesca bianca Lei l'hai uccisa ponendo fine al mistero Mmm. Va bene, gioco. Veramente? Ho ucciso un demone dell'orgoglio e come premio mi dai un'armatura di piastre? Cioè, se poi qualcuno mi viene a dire tipo, eh, ma perché dovevi lasciarlo andare via? Lasciamo perdere una persona che gioca di puro gameplay e non di roleplay, ma una persona che ha un attimo di... Sta nel flow del gioco. Ma quando Cristo madonna fa uscire un demone de della superbia in giro dopo mi andrò a spizzare nelle wiki che cazzo di premio mi dava piastre demoniche ma magari fosse stata abbaffata cristo dio l'avrei capito è un'armatura un di silverite io non ci posso pensare batti un demone della superbia un'altra volta e quello che ti danno è letteralmente un pat pat sulla spalla ti danno un po di xp e un'armatura gesù cioè il cazzo di Golem Almeno mi ha dato una runa Posso andare in giro a dire sì che l'ho sconfitto Guarda, io ho ammazzato un demone della superbia Lui mi guarda ma che cazzo stai a dire? Pensano uccisi due Ma che cazzo stai a dire Ma fatta la fracula Non ci crederà mai nessuno Questo è proprio premio del GDR X standard Hai qualcosa di da scambiare? L Armatura del vol Cioè vedete Mannaggia chi so io Cioè vedete che Io poi mi devo un cazzà Io so tanto buono Ma poi mi devo un cazzà Perché il demone della superbia Mi ha dato un'armatura De piastre de merda, ru che il Mangia cadaveri me dà un'armatura del volere divino che costa 50 monete d'oro. Poi mi devo incazzare e io mi devo incazzare. Ma poi che cazzo ci fai tu con 50 monete d'oro? Te le pianti? In cu mi devo calmare. Dai, oh, dinastia, cioè. Perché non mi chiamo Gesù Cristo? A meno se questo diventava vino Io potevo ubriacarmi Io potevo ubriacarmi e non incazzarmi Un ragno di merda Mi ha droppato un'arma unica Non è di merda perché dice la matriarca Ok, ha maggior ragione Però no, quella moda devo installarla bene ragazzi Perché vedete che sono un trasferello Mi si fanno tutte cose Cioè vedete, io sono un ricordo del passato <ride> Non ci sono eee, Quanti pro l'oscura Allora facciamo una cosa yeah! Ma si sono tutti congelati Maestro custode A random Un po' po' leggermente Cura il legionario Ma quanto dura Oh Tanto c'è anche un nome proprio Che casino Ma tra l'altro ma congela tutti Quelli che non passano il check Qualsiasi nano Che non sia Orzmar Riesce a fare dei ragionamenti logici O a computare Ah cioè, questi stanno proprio qua e seccano però l'oscura che arriva a caso Ma perché devo porre fine alle loro sofferenze Questi stanno combattendo Sono onorevoli Anzi Madonna diamogli qualche pozza Che questi staranno con le pezze al culo Non mettiamo gli altro stress nella testa Cioè gli dico pure C'è sta il flagello su Quello fai ma vabbè ho capito Vai Ti cortello <ride> Se lo pianta qui Perché io faccio questa cosa poi faccio la mia danza e faccio questo. Sì, ma infatti immagino avere quattro maglie anche del sangue. Che cazzo è di purcata. Ma io posso anche... Mastro della forgia, leggo. Io mi immagino terremoto. Due minuti dopo. Tempesta di fulmini dopo due minuti. Tempesta di fuoco. E un po' di ghiaccio. A un certo punto di pro l'oscura ti guarda, zi ammazzami, ma che cazzo, uccidimi, ma non mi ci infilo là in mezzo. Tattico, obiettivo sbloccato. Non so di che cosa c'è tattico in questa esplosione. Mm. schifo Ciao mamma Tra l'altro No, molla Ogren Molla Ogren Ogren ti sta sbaducchiando come una bambolina E addirittura la Killcam fa Tutti sanno che la Prolo Oscura mangia pasta col tonno No, scusate Ah, proprio così Incudine del vuoto Girare a destra Ci abbiamo tutte cose che devono essere Vabbè, non c'era bisogno, Ogren? Non c'era bisogno di rottarmi in faccia? Perché c'è un flagello. Ah, questa già mi sta sul cazzo, eh. Sembra che un po' di aiuto potrebbe farvi comodo. Cioè, non dirò mai la prima perché a me non me ne frega un cazzo di Belen. Di per sé, a me mi serve che mi dà una mano contro la parola oscura. Sembra che un po' di aiuto potrebbe farvi comodo. Zia, ho affrontato con un gruppo di quattro persone circa un centinaio e passa di pro l'oscura più una matriarca Si è dimenticata gli è il protagonista, esatto, Jorak Questo include anche Ethfit e gli altri della vostra casata Ma tra l'altro, ma perché l'hai lasciata lì? È questa la cosa che mi fa girare il culo Perché lo sapete la cosa che mi fa incazzare? Che uno non ci pensa Ma... Mo lei sta a fare sta cosa per ripigliare i golem tutto quel che cazzo che volete, ok? È una cosa positiva. Però lei, facendo quel puttanaglio, prima di tutto ha fatto sterminare in se sa quante persone e inoltre ha creato... Un nido di prolo oscura Perché la matriarca Da quel che abbiamo capito Giustamente sono passati due anni Da quando se n'è andata a Branca La matriarca Era una stronza della sua famiglia Cioè una povera stronza anzi -qu Quindi capito Cioè nel senso Ok ma Va bene Ecco qua Zona Dark Souls 1 Siamo arrivati Allo Staisalit Infatti l'altra parla di tradimento Eh sì ma perché Cazzo l'ha lasciata lì In balia Tutti che venivano i maschi Mangiati Le donne gli davano in pasto La roba Le ingravidavano Facevano chissà quante schifo. Svezze. Cioè guarda cadaveri di un nano è rimasta lei Ma tu sei matta in culo Ma tu, tu sei matta in culo Cioè adesso letteralmente Eh trappole in gestà a modo per sapere come cazzo sono messe Quindi tocca andare a tentativi Lei mandava i membri della famiglia avanti Cioè Vai, ah cazzo è morto, va bene Una l'abbiamo disinnescata Ma che cazzo vuol dire? Ma che cazzo vuol dire? Cioè che per Keita l'obiettivo finale è anche comprensibile Perché il poter ricominciare di nuovo A forgiare, a creare i golem Diventa qualcosa di devastante Per riprendersi le vie profonde Però Dio Cristo I knew what they would become There would be an endless supply Fresh dark spawn to test the traps They could still serve me. Let me find the anvil. It was the only way. Io non sono entrato in fight. Ci sono entrato. Cioè, vedete, mi ha sentito il gioco. Ha sentito il mio istinto omicida. Perché lei lo sapeva che sarebbero diventate delle matriarche. Però nel suo cervello non che ha detto: cazzo, li torturano, le stuprano. No, no, no, no. ha detto: oh oh, Bono! Buono, ci cioè, crea altri. Prolo scura. Che vengono qua a cazzo e mi attivano le trappole. Ogran, oh, io te lo dico. Tu moglie la sgozzeremo molto probabilmente alla fine. E eh? poi dipende come andiamo. Io sono esterrefatto. Quella è veramente la personificazione del. Il fine giustifica i mezzi. Perché capisco che lei sta cercando di, di fare sta cosa per il bene superiore. Perché semplicemente non è che quell'altra l'ha tradita. È se, ha visto, oh, è, è, tra l'altro, anche le cose che diceva. Dio Cristo, nella notte noi cercavamo di dormire, ma sentivamo gli Urli strazianti Non è che erano state catturate E cercavano di dormire No ci sono le tende Erano accampati qui Ma riecheggiava nelle vie profonde La gente che veniva mangiata Che veniva stuprata E giustamente ha detto Proviamo a dargli una mano Oh uh, un golem Pietrificato Valvola del gas uh, Che era? Ah il golem di pietra Vabbè prima disattiviamo tutte cose Beh voi potreste anche attaccare nel me... È il più fedele rispetto a... Beh, Cioè, mi sembra per adesso il più sano rispetto a quella nana di merda. Quello sì. Eh, ma che bello. Branca ha spammato 27 muri di scudo a caso. Stavo andando in Super Saiyan. Che cazzo stava succedendo? È crashato il gioco, ma tipo ha tirato un infarto. Ah, ok, era chiuso. Come cazzo ho fatto a passare prima? Che cazzo era successo, ragazzi? Un glitch mega galattico. In realtà ho fatto ho trovato qualche nuovo coso per la speed. No? Magari stava recuperando il bug. È crashato per quello. Ah, ma minchia, ma avevo skippato. Ma avevo schifato proprio tantissimo ragazzi Veramente speedrunner qua raga Io pensavo che dietro la porta ci fosse dove cazzo dovevamo andare Scusate ma che cazzo era successo? Au ah, okay. Cioè, infatti è vero, me ero dimenticato che ci dovevano essere le trappole e compagnia. Wide non è un cazzo, non c'è stato. Sì, io non, non ho idea, Kyle. Non ho veramente idea. Io pensavo che dietro la porta ci fosse l'incudine del vuoto e vaffanculo. Invece no, c'era l'inferno. <ride> <ride> Guardalo quanto cionchi. Dice, porca puttana. <ride> Va bene, <ride> Vabbè, scusate, so che un momento serio Ma sì, ma se sei se in per sbaglio, è la fine, finisce. Eeeh, minchia, che corona È un elmo, non è una corona, però va bene distruggerò l'incudine come concordato So che questa sarebbe stata una cosa che poteva dare una mano alle vie profonde Ma è pericolosissima Ho capito, se si sbagliava a forgiare la corona pure lo spaccava sto coso, sì. Se. Pipi <sessizia> duco. Porto una corona da parte del campione branca. Eh, tocca dirla sta cazzata. Perché se gli dico semplicemente sull'incudine del vuoto, loro mi chiedono chi l'ha fatta. E tu gli dici il golem. E quindi ti fanno: Ah, ma quando. l'incudine ci sta ancora. Dov'è? Eh. Eeeh, <laughs> boh. Quindi Branca. Carradin era nel di un golem. Stai zitto!! The sought, destroying the anvil of the void. Before he died, Carradin forged a crown for Orzamar's next king, chosen by the ancestors themselves. I would vorrei credere like believe Agron's word, ma è well known the che Gray Warden è Balan's hireling. Silence! Qua è proprio il gioco che ti dice Zio lo so che stai dicendo una puttanata No, dobbiamo dire le cose come bisogna È toccato tagliare tagliargli quelle trecine. Ormai l'ha detto Neko Ha detto no, è questo in realtà Chissà se non ce l'ha in parti Però mi sa che qua sbuca per forza Ha chiesto di dare la corona a chiunque io desideri In questo momento Malbet vuole fare il cazzo grosso E dice no, non è il campione che ha scelto Chi cazzo deve stare là sopra So io che sceglie chi cazzo ci deve stare e la affidiamo a quello stronzo di Belen perché tanto sono tutti e due pezzi di merda non è che ci sta uno meno uno peggio eh sarebbe da esplorare il fatto se effettivamente il papà di Belen ha detto a lui non far andare mio figlio sul trono perché è un pezzo di merda perché è fattibilissimo che il padre abbia visto come si comporta il figlio sa che è un po' mm -mm -mm -mm", e quindi ha ucciso il fratello non a caso quindi potremmo darla anche a Ormount, però ho troppo poche informazioni perché dipende. Questa purtroppo è stata una quest in cui ti dicevano di andare a sentimento Cioè tu dovevi farti il primo scalino di entrambi Spulcicchiare nelle camere, nei documenti E ti potevi fare un'idea Però andando in giro o leggendo i codex era un puttanaio Quindi la affidiamo a Balen. defy a paragon The throne is yours King Balan Then as my first act as king I call for this man's execution Guards, seize him e' stato un rivale onorevole, lasciate che si ritiri in pace Vedi che però tu sei un coglione Sei diventatore da 5 minuti, ma vuoi farti furbo? Ma vuoi avergli quei due punticini di merda extra su intelligenza? Lasciate che si ritiri in pace Già già rotto il cazzo, Sì, è andato da 5 minuti, già rotto i coglioni You know better than anyone the war facing us warden Orzammar cannot afford to be divided Anyone undermining my reign is serving only the darkspawn i will return to my palace to gather my generals and prepare our forces for the surface. I will see you there, Warden. You have my gratitude for all you have done for me. Ah, proprio... Bravo, grazie, arrivederci. Te vedemo. You are foolishly spending a great deal of time with that assassin... Hai gelosa? Morrigan è gelosa di Zevron. Ma perché poi? Ma ha detto che c'è la mamma puttana. Uh. Mica ma. Cioè, non stavamo a fare le cosacce. Gli ha detto: Ma è morta la madre. Stavo in un bordello. Ho ammazzato le persone. E allora, eh, ragà, immagino che tu intenda, Zevron. L'alfe è attraente, in suo modo. Penso che lei trovi un altro man come lui desirabile. Il mio punto è che tu e io abbiamo shared un benzina. Mi sembra assolutamente fitting to have you doting on another at the very same time, does it? Oppure no, sei gelosa? Sì, non mi sento inizialmente <ride> attenzione la mia possessiva. Non mi piace e ho un po' di dubbio che Che bella quando si incazza. Non lo non lo Puoi fare <ride> come vuoi, ma se puoi seguire un'altra, non puoi anche con me. Non sarò dove non sono valutata, solo voglio sapere dove sto. Ma, ma scusate Ma da quando è che stiamo facendo qualcosa con Zevran? Mi sono perso qualcosa? Un principio di romanzo con Zevran senza volere? Ah perché quando, quando mi ha fatto le avanze Gli ho detto vabbè non mi dà fastidio se mi guardi il culo Ma quello era per dire fai quel che cazzo che ti pare? Nel senso a meno che di notte non va le cose brutte da solo Lei sa cosa... hai fatto? ma no, che cazzo ho fatto? <ride> io non so niente ragazzi sono innocente Voglio te Then I trust you will make that clear to Zevran. Agreed? Your Ma, cioè, beh, vabbè, non c'è un cazzo da... Ma va bene. Zevran disapprova meno 26. Ma che cazzo vuoi? Zevran, a quanto pare, non vuoi pucciare il biscotto. Non so chi ti ha detto che potevi, però... I take it you have found another more compatible with your tastes. No, non is no need to deny it, I, I do not mind. Such is how it goes, yes? Non poteva funzionare, non ho avuto scelta. Scusami, Zevran. Ma come cazzo? Oh! Raga, ma veramente perché io ho detto non mi dispiace che me guardi? È partito il principio di romance? Serio? Perché dici che è un po' flirting? Scusami, Zevran. Ah, don't be my good friend. I never asked you for anything, did I? So I'm forced to ask: if we are not to be lovers, are we at... Ma io spuntavo all'essere amici, non che te lo dovessi buttare o che tu lo buttavi a me o che facevamo le cosacce. Nel senso, beh, lo spero proprio. Abbiamo risolto. Sto beautiful. I have been mistaken. Che è successo? Hai ammazzato un bambino non lo so, non me lo dire. Ti prego che vuoi dire. You are a Grazie. You are welcome. The day will come. I <ride> dialoghi con sono sempre molto... Ciao, dimmi, come stai? Bene, tu? Bene, fine. <ride> cioè, sono molto dritti. Lì dietro vedo un giaciglio. Vado subito a spizzare. Ecco qua. Sembra solamente intatto. Le tende dei giacigli sono coperte di foglie, ma sono asciutti e interi. Ma avverti, alcun segno di pericolo, anche se ti sembra sano che l'accampamento sia stato abbandonato. Forse ispezionando il campo potrai trovare indizi sulla sua natura. Ma in realtà se dovessi andare di e codex e compagnia potrebbe essere tranquillamente una trappola di uno spirito di un Wright che ti fa dormire qua perché è un posto appunto asciutto e sicuro tu ti addormenti e ti blocca nel limbo alla madara ti fa lo Tsukuyomi là come cazzo si chiama e ti, ti schioppa qua sul posto guardi in tenda e si ti sorprende nel trovare asciutta e accogliente pulita ma vuota che è posto perfetto per riposare un poco no ma vedi Alistair appena ci sta un demone lui si sì. me faccio un culo Sempre ti casca. Giustamente, è bella come cosa perché lui non se ne intende. Non possiamo andarcene ancora, dobbiamo stare allerta. Eh sì, perché è asciutto, è caldo, è pulito, è fatto apposta, è un write sicuro. Ad allert. Potrebbe essere una trappola. Continua. No, aspettate, cosa? Che è successo? <ride> Malbeth era letteralmente Aspettate che prendo l'acqua Se gira Morti Tutti Ha letteralmente fatto tipo John Travolta Si è rigirato Non c'era più Il party Ah Balbalbero Non vedi sono un lupo mannaro Perché dovrei dire questa cosa di roleplay? Ho appena seccato tutto la pineta qua dietro Te lo dico Amici amici poi ti inculo la bici Io te lo dico The world is ma stai zitta che ci hanno attaccato vendite sta alberi, tu? Eh sì, parla in rima, Jorak, ci ho fatto caso adesso. Qual è il favore? Morn, e immagino che tu la ti voglia. Davi, molto bene, ti aiuterò. Una tenda di riferimento. Vai a pisciarci sopra. Non ti offendi, tu spero. Chi cazzo è quella laggiù? No, voi adesso mi dovete dire chi cazzo è quella laggiù. Una turista, sì, per la foresta piena di lupi mannari. Sei tu il ladro che ha preso la ghiando della grande quercia? Vuoi che risponda a una domanda? I have to ask you a question first. Non è una domanda? Would do you know a question if it was asked? Allora vuoi farmi una domanda Hai la ghianda della grande quercia As a matter of fact yes che cazzo ci fai con una ghianda? Te la pianti in culo? Non ho capito. Zio, guarda. Io sto per castare un pietrificazione addosso e lo faccio esplodere. Eh. Io lo faccio esplodere. Soltanto così da far esplodere Babbo Natale. Voglio scambiare l'elmo, voglio scambiare il libro, voglio scambiare la. Damme sta ghianda porco! And what you have to trade for the acorn? Questo! Palla di fuoco in faccia. Nella foresta ho trovato alcune cose. Questo anello d'argento. Volete farmi un'altra domanda? Aspetta, chi sei? Who am I? Why do you want to know? Did they send you? Did they tell you to ask? Sono un sacco di domande. Sarebbe meglio che tu abbia anche delle risposte. Ah, that... Boom! Nel culo. poi, tra l'altro, te lo mettono proprio qui. È ora di ucciderti. C'è il gioco che ti fa, dai, ammazzalo. Ammazzalo, stronzo. Ma quante cazzo di li... C'ha il più linea di dialogo di Morrigan. Ma perché c'ho il vago presentimento che sta cosa non sta andando a finire da nessuna parte? Le bestie hanno fame. <ride> Nutri il grizzly. Io ve lo giuro, ragazzi, ho la vena del collo che sta per scoppiare. È questa la ghianda che cerchi? Ah, ci fa passare quella buzzettona gigante nell'altro posto. Ho sterminato tutti i tuoi fratelli, ma a dettagli. Ah, Anei! Come cazzo si chiama? Il tizio di Wine! Che cazzo ci vai qua? Ma poi vicino al matto te metti? E drago de chi? a tutto, tranne a questo. Aprite gli airpooler, Scusate, un po' too much. Gameplay da mago, be like. Io guardo. Io sono semplicemente lo stratega. Tipo su Fire Emblem, ragazzi. Io guardo mentre la gente apre. Potete calmarvi? E mostro Atronac della natura. Che cazzo è? Sì, ma parli con il lag, ma è rincognito perché parlava e arrivava dopo. Ma bellissima, fatta tutta con le radici. Sì, comunque, vedete, lei è Morrigan. Uguale. C'ha le stesse smorfie. Ce ne andiamo fuori. La prossima volta andiamo da Zatria a chiacchierare. E comunque si è fatta una certa. Tanto siete 15 a luna di notte, grazie, belli. Fanta, non finiremo subito. Se almeno parlamentare con loro, ecco cosa vi propongo. Gesù Cristo. Sì, ti difendo se ti attaccano! Però sei proprio un cacaminchia! Non credo che si arriverà tanto. di il purpose questo, Oh, zitti, boni che forse non finisce come un bagno di sangue. Mmm. Se io prima ero un bocconcino, lui è proprio tutta la pappa reale. Quindi qui siete, spirit. è <suss> la Madonna, pensavo lo stesse per scrocchiare! <laughs> Ho visto il collo aperto, raga. Tecnicamente ce l'hanno i nomi, se sono delle persone. Sono loro che mi hanno The ma lei è un appunto non mi gringe perché passo svelto, ma uno che passa per pulire, però... Beh, che in mezzo a tutto sto puttanaio ci fosse la magia del sangue Avevo capito, fino Non È che sono incoglionito Mi ha fatto come Eh, la magia ha usato il suo stesso sangue Tutte cose Cazzo, si ha evocato uno spirito slash demone No, questa è madre natura, nego Già che non si ha a di fuori È un miracolo Non c'è modo di... di farla pacifica eh? No, l'ha castato No, l'abbiamo interrotto Madonna, spaccatelo di legnale Sto elfo bastardo Rompetelo, Cristo dai, non è morto, meno male. Sì. Ti prego, ti prego. Madonna brava madre natura. Mamma mia, un bacio te do.. No ti, vi prego, fatemela fare pacifist una volta tanto. Tutto questo non è andato avanti per troppo tempo. Anzi, meniamo sui sentimenti. Lascereste davvero morire il vostro clan per questo? Perhaps I have lived. Too long. This hatred in me is like unciente. An It has consumed my soul. Fai girare quelle rotelle. You are my maker, you gave me form and Hai capito Zatrian che forma che gli ha dato la madre natura. Ma è che 20 minuti fa ho detto mo finiamo alive. È eh, mortacci, miei. Eh. You shame me, spirit. I am an old man, alive, long... <susurra> E non ho dovuto fare neanche un tiro su Persuasione. Tutto mio, qua. È altro che diventi. Tutto mio. Catroia. Gli abiti dove l'avete presi dall'OBS? Come... Minchia, farete una cucciolata di figli con sti occhi fantastici gialli dei Witcher? Ah, proprio... Fa culo! Scappano via tutti qua. Deduco. pi pi pi pi pi pi Di nuovo. Tanto che è bello che ci avevano. <ride> ci ho fatto caso adesso ragazzi. Non avevano i letti. Avevano letteralmente le cucce. Avevano le cucce dove dormire. Qual è la parola d'ordine? Eh, qual era? <ride> eh, ma sì. Aprite e basta. Qual è la parola d'ordine? Il Nug grigio vola a nord per l'inverno. Cazzo no. I grifoni risorgeranno. Scusate, ma che detto di merda? Io preferivo quello del Nug. Rocheina incastrata di custodi grigi. 20 nut For Vabbè. Let's kill a Va bene. E vai quanti. Shottato un curare. Shottata la signorina. Uccidiamo questo dei grigio. <ride> Mi apro il culo. Codex. Dei nel Lupo Mannaro. Ma perché nel bordello ci sono i Codex? Perché tra una bombata e l'altra, cultura del Ferelden. Nel bordello. Perché nel bordello? Sanga. Welcome to the Pearl. I'm Sanga, the proprietor. Have a seat. Get comfortable. And tell me what you need. Every one of my people here is a skilled craftsman and don't let anyone tell you different. You'll have to go one at a time, I'm afraid. Ah beh <ride> Me l'ero dimenticato che eravamo in un bordello e ho detto che cazzo sta a parlare Gli uomini esperti che cazzo, Le stanze troppi in una stanza ma che cazzo stai Poi mi sono ricordato Uomini donne entrambe sorprendetemi Che cazzo vuol dire sorprendetemi Per fare contenti tutti What can I get for you, honey? Donne Morrigan non mi odiare Morrigan ti prego Ok ho oh, paura Peccato che non c'è una Gunari davvero Però dai dai Belline C'è cioè un'elfa Tutte umane credo Due, Questa palesemente Ha eh, i debiti fino al collo E ce l'hanno portata qua No ho cambiato idea Visto che ho fatto il cattivo tito un bacetto Ah sono i mercenari Ma tanto siamo sopravvissuti tutti Come è successo non lo so manco io E le persone in realtà volontariamente Sono proprio stupide Ecco il pagamento che ho promesso Might have more. Madonna, ma tu quindi sei intelligente? Ha detto, scusate, ma c'è qualche coglione che vi attacca pure. Madonna, Madonna. Maestro Wade. The bloody customers are bothering me again. What do I pay you for, anyhow? Sorry, sorry. Wade is a genius. Truly, you will be astonished by his work. Minchia, ma a tutti quanti che vi siete svegliati con un in culo oggi? Che è successo? Loro non sanno però che hanno davanti un mago che li può pietrificare e far esplodere sul posto. Sapete come creare un'armatura di scaglie di drago? You Scaglie di drago, mannaggia la ma... Ma mi hai schifato due minuti fa, ma te dirò una capocciata. Oh, I don't want to know. Ho ucciso un drago, easy peasy, lemon squeezy. I must confess I have not skill... Why, oh, make it, you torment me. If you find Drake's skill, sir, and if I could practice, then... One day, one day, I could make a fine set of armor for you. Oh, there, there, Master Wade. He does get terribly emotional at times. Come again. Cazzo oh, vuol uh, dire che torna più tardi? Può fare qualcosa con quelle scaglie di drago? No, no, he can't. Did I hear right? You, you, uh, a man, you... You have drake skills? Eh, ci vorrà molto. Vi pago 10 sovrani in più basta che ve sbrigate. Sì. Oh, è pronta. Eh? And it's garbage. I wouldn't let a festering swine wear it. Wait, it's amazing. I don't see anything wrong with it. Are you blind as well as stupid? The leg guards are too tight. It'll chafe. The die isn't look here. I see a splotch. It's garbage, I say. It's fine. Che tanto questo è il tipo che crafta armature di Cristo, ma dice che so de merda. Vediamo, vediamo. Oh, è un'armatura craftata dalle scaglie di un alto drago. Non mi fate incazzare, eh? Per favore. Ah, ma tra l'altro è un'armatura media. Don't tell me you're wearing that garbage. Eh sì, perché i draghi in arco non gima all'arberi. Ma c'ho veramente... ma dove cazzo le ho... vabbè, ho altre scaglie. Ah, magari ti fa un'armatura media e poi ti fa un'armatura pesante. You worry too much, just give me the scales friend. E tanto non è che ci posso fare qualcosa, posso usarle come fermacarte. Toh, ciao balla. Ecco 20 sovrane come incentivo. 30 sovrane su so partire. La voglio perfetta. Eh anche perché con 20 sovrani ti ho pagato praticamente il mese. We closed. Oh, it's you. The Drake scale offer is done and it's well decent. Few things I'm rather proud of and it didn't take as long as i feared Odd. you'd better be very proud, wade we can't afford any more flight. ma pause dei piaceri che che ho dato 30 corone in una giornata porco might lavorare su lord such and suchs armor oggi. we'll quanto how long this lasts here's your armor now please leave Comunque, zio, ti posso dire che tu non è che sei così tanto furbo con i clienti, perché dire a un cliente: andatevene a fanculo, sei proprio stupido. Comunque. Allora, guanti superiori in pelle di dragoni di Way Mamma mia. And if you have any more scales, you can... Te l'ho pagata 30 corone Tu mi devi leccare il buco del. In realtà, ho quello delle scaglie. You just don't know when to quit. <ride> Questo ogni volta tu la sei bro Dammi le scaglie porca troia Te prego però Cioè almeno fai che è decente l'armatura zio Perché fino ad adesso mi hai dato merda L'armatura presente di scaglie di è l'armatura più resistente Che potete la corazza di ossa di drago No l'armatura più resistente Che potete creare Devo poterci riprendere il fiume da solo Tanto lo so che adesso mi dà la merda Io lo so che mi dà la merda ragazzi Te prego Ok Fai la mia attenzione Ok oh Adesso Wade mi hai convinto Bravo Wade Ma ho capito Ma si sta rifullando costantemente o sono io? Eh no Ragazzi si sta costantemente rifullando È perché lui usa costantemente quella roba Per curarsi come una merda Ma scusami Ma che cazzo vuol dire? Ok l'abbiamo paralizzato e Dobbiamo fargli danno Guarda lo dissolvere magie È diventato un revenant adesso Seconda fase ragazzi Tecnicamente è più easy Perché sai com'è Non si cura a stecca Ah cazzo Trizzagli le palle, Guarda come muore Ma no questo è palesemente un boss segreto alla Final Fantasy. Ma poi quanta cazzo di vita gli ha messo? C'ha veramente un fottio di vita, ragazzi. Eh? No, è tornato a essere qualcosa di preoccupante. Malbeth usa di nuovo Assorbire Mana. Così non può usare magie tecnicamente. Ma più che altro, qui se voi non avete Assorbire Mana, lui continua a curarsi. Più forte del boss finale, Valesemente Sto stronzo. Eh? Che tanto si, sì, lui ogni tot cambia forma. Madonna mia, sembra che sta affrontando la cosa di Final Fantasy VII. Mo' non mi. Oh. Ah, è la finisci fine della quest dei Revenant, lui è l'ultimo, perché tu quando affronti Revenant trovi tutti i pezzetti di carta, no? Riunisci tutti i pezzi di carta, fai una lettera che ti porta dall'ultimo, questa è tipo una sfida finale che mi ha dato 200 di xp, ovvero un cazzo di niente, però Dio Cristo che Parto. Tra l'altro ho scoperto una cosa Che a me mi ha fatto cascare le braccia Sapete questa cosa qui? Dare gli equipaggiamenti Non serve a un cazzo Non li potenzia Serve a darti l'XP Serve letteralmente a dare al personaggio dell'XP Praticamente dando gli equipaggiamenti qua Fai tipo riciclo, no? Cioè non ci farai mai un cazzo con una determinata roba Buttala qua invece di venderla E ti prenderai dell'XP Ma porca troia Ma quando cazzo me lo dice il gioco? Eh no, noi ci potenzieremo Diventeremo più forti Poi magari arriviamo Al fight finale Che io A quegli stronzi Di Redcliffe Gli ho dato 300 corone Fra un po' Saranno con l'armatura base Dio Cristo E Iana allora, C'hai cioè, proprio dei gusti De merda E abbiamo ucciso Le vostre guardie Canari mercenari expendable. And this way I don't have to pay them Good for Peccato che allontanano anche le mie mani dal tuo collo Why you me so badly? Perché sei più brava di lei, zia È semplice, sei più brava di lei Sei figa, sei l'Eliana Sarai quella che troveremo fino a Inquisition Che se farà un nome Avresti potuto mandarle una lettera No, she says She's lying sì Grazie al cazzo, l'Eliana, che sono nato ieri. Che tra l'altro poi ci ha minacciato dicendo: Eh, c'ho fuori un sacco di persone. Zia, stai veramente minacciando un custode grigio che affronta centinaia di parole oscure da solo con degli umani. Cioè, come quando in The Witcher entrano in taverna, vanno dal Witch e gli fanno: Te ne devi andare al cazzo, pezzo di merda che ti sfonna. Ma sei serio? Cioè, stai facendo veramente questo tentativo di intimidire? Cioè, ci stai provando? E poi esplodono tutti. Dice ah, che brutto il witcher No, sei brutto tu il coglione And you think you can kill me. Sì, un attimo ci vuole Chi ci sta, ci stanno arrivando delle Un, che cazzo è quello? Ah, è un mago kunari Ciao, oh, aspetta, aspetta Un sarebas, è un mago kunari Ma che cazzo stai a di? Due maghi kunari Ecco, già questi yeah. ah, ah, ah, ah. ah, ma Margiolene è stata... <ride> <ride> è stata pietrificata. Sono potentissima vorreste uccidermi così Mi sa di sì Sono fortissima oh, Sono potentissima I, I, I, dead dead. Ma stai zitta pure tu Ma basta Cioè bravi, belli tutti Va bene ho capito facciamo così Vedete come si disattivano le trappole Questo si chiama metodo branca ragazzi da quanto, quanto è durata sta... <ride> sta questa Easy Vorrei parlare di ciò che è successo oggi It's nothing I'm fine I'm I can't get what happened out of my head. Tu che tagli la capoccia <ride> alla tua maestra. I while I was in the I... Ma grazie a cazzo perché là ve svegliate Pregate fate un po' a cazzottini e non da me hai gioito zia perché ti ha rovinato la vita È nella natura umana Esatto non dovete punirvi per questo no Zia però allora, qua, qua ci sta un po' di ipocrisia Cioè questo è quel momento anche che succede In molte campagne di D&D dove No cazzo ma questa persona che abbiamo Ammazzato non se lo meritava E gli altri 700 banditi I gunari I doghi I poveri cristi che venivano forzati O anche i pro l'oscura che erano poveri stronzi Trasformati Cioè, nel senso. Perché, perché questi questa sì, questa perché c'ha la tonza d'oro e quindi ci dobbiamo fare le pippe. C'è l'altra che effettivamente c'aveva diciamo, più senso, no, questa ti ha inchiappettato, ti ha mandato in un altro territorio, ti ha rovinato la vita. Però sono come lei. L'altro sì, una che ti manda i sicari, tu ti fai pure queste pippe di merda. Ma Jolene ha scelto ciò che è diventata, voi potete fare lo stesso. Quindi, potete il show. Vedi questo coltello? Io te lo posso piantare in fronte, ma scelgo di non farlo perché sai com'è? Non voglio farlo. Se tu ti trovi col coltello in mano, puoi non piantarmelo in fronte. Indovina un po' perché? Perché scegli di non farlo. Ma come ne sei così certo? Madonna, ti spacco la testa. Avete lasciato la chiesa per aiutare gli altri? Questo significa qualcosa? Madonna. C'è che emana magia del sangue Madonna ma così a faccia a faccia a so lord in away a guarda, guarda che faccia da culo che faccia da culo You have my It is that they chose... Sech, che faccia di merda sei Ma che faccia da Ma ti posso mettere al posto della tazza del cesso Basta Ma che faccia di bronzo di merda sta facendo Certo se non avessi fatto sterminare l'esercito Più tutti i custodi grigi Magari mo stavamo messi un po' meglio No? Sì è molto bello qui perché è probabilmente essere la tua ultima resta per un uomo. Che te pareva? Sono Queen Enora's Handmaiden. Mi ha sentito qui per chiedere la tua aiuta. Scusate, aspetta, infatti, ma non è la regina che sta con Loghain. Perché Anora dovrebbe richiedere il nostro aiuto? Datemi una buona ragione per credere a questa folle storia. Non vuoi che Loghain reggasse Ferelden. E se Anora possa parlare a Lanzmi, la sua voce si sway molti nobles. We may have no choice but to trust. Sì, tanto il culo che ci sta in gioco è il mio, no? Il cazzo in culo che se lo piglia E dunque cosa proponete di fare? Madonna se ci stanno per in culassa. Ma proprio forte Ma duro Ma con la sabbia proprio Lo sapete che lo sento proprio Che spinge Salva la regina. Nel caso peggiore muoio io. Sì, appunto, c'è cioè il culo sopra il fuoco ce l'ho messo io. E che davvero che la figlia di Logan lo tradirebbe? Malina's story. Sì, non me ne frega un cazzo di Arlina Quella sta con lei me devi tu Sì Però noi non stiamo calcolando La funzione inversa Facciamo matematica Nella funzione buona Succede che lei ci dà una mano a noi Dice Ah lo game Ok funzione inversa Ci trovano a casa della regina Travestiti E quindi potrebbero fare Stavano provando a uccidere la regina Bastardi Non ci stanno pensando Ma no che si fa un massacro Stiamo andando a casa della regina Arlok Stiamo entrando Di soppiatto Nella casa della regina Cioè sì Dice il vero, gli stiamo a dare una mano Dice il falso, ci stiamo a infiltrare a casa da regina Che <ride> senso Ma se intervenisci non potrebbero incassarmi per il suo omicidio? No Vabbè ho capito Guarda non voglio neanche fatte Perché tanto ho capito che qua la cosa è Dice tanto il culo, è il tuo È il tuo E basta Cioè questo sta succedendo ragazzi eh. Mi stanno dicendo che il culo è il mio Qua posso aprire? Lo sfondiamo Tanto non è casa mia no? Beh, grandi lutto Cazzarola Già un fight Fammi azzeccare e di lo gain. Quando il master ti dice. Tiratemi su percezione. Quanto avete fatto? 3, 7, 2, 1. <ride> non vedete un cazzo. Adesso facciamo un passo e moriamo. Il rituale dell'unione. Potete nominare altri custodi grigi? Could, for Porca troia. Ma per il formaggio a work, il recruit necessita non solo di fresh darkspawn. But a drop of blood preserved from an archdemon. Ah, siamo avete un po' di liri, un po' di sangue. No, non ci vuole un po' di liri, un po' di sangue. Ci vuole il sangue dell'arcidemone. È un po' diverso. È leggermente. Si infittisce anche il come cazzo l'hanno fatta l'Unione la prima volta Prima c'era il cicchetto di sangue di Prolo Oscura C'è caduto dentro un po' di sangue di arci C'era un bicchierino di vino lì vicino C'è cascata una goccia dentro Come cacchio? Cioè come ti viene in mente una roba del genere? Posso dirlo che non c'ha senso sta... Io capisco che è da dungeon crawler vecchio stampo Non c'ha senso che nelle prigioni dove loro vanno avanti e indietro Ci stanno le trappole Perché ragazzi è come se vostra amate vi mettesse una trappola a pressione Davanti alla porta del bar cioè, vi mettesse una cazzo di pressure plate Con gli spuntoni davanti al cesso E voi fate... Eh, ok, che cazzo di senso Ciao, tu sei? The horn and we turned, then the e dici, che eri ad Ostagar? Mother, can you smell the blood? Ah, cazzo, è stato corrotto Porrò fine al suo dolore e lo uccido La You the light. Eh vabbè ho capito Pure più piano Malbet Gesù Cristo C'è rimasta la pelle Ma quindi qua non ci sono cazzi Boni boni boni boni boni Cioè tu devi farla sta cazzata Io devo farla per forza la quest di Anora Cioè non posso dire ma che cazzo va? No va bene Vabbè, vabbè no, proviamoci Salve posso entrare? Peccato <ride> Guarda Zebra non aspetta casca Sino io <ride> Ci penso io bro Zevran No Non puoi aprire la porta Vieni qua Zevran <ride> <ride> Con gli attrezzi da scasso Ci penso io Davanti a tutta la folla Aspettate Dobbiamo indossare i tre vestimenti Oi, my lady does not have much time. Abbiamo più o meno Un menu 25 A furtività Kaelma Dettagli Cosa servono le uniformi Se non ci permettono di entrare? Is to who is allowed to come? Questa ce l'ha scritto letteralmente in fronte Vi sto inculando Cioè qua proprio qua vedete qua. C'ha tatuato in elfico Ma, poi... <ride> ma che cazzo siamo? Ipu. Vabbè ho capito Lei mi ha detto stai le te Corri dritto era Ma sto incantesimo de merda che trovo Ho trovato già la terza volta Ma a me perché non mi insegnano? Plan is to save the... Vabbè Vincere vinceremo questo praticamente Io dopo che ho sentito Che Loghain ha cacciato 200 custodi grigi Cioè per carità la gente non sa Che i custodi grigi Sono più forti cazzi Però si può Cioè buttare nel cesso 200 soldati Sei un coglione Minchia lui è proprio cattivo C'hai proprio i baffetti da Hitler Eccolo qua sotto ce l'ha Ce l'ha al contrario lui A testa in giù una citazione al suo amichetto Pi pi pi pi di nuovo Oh, Gesù. Deduco che la copertura sia saltata. Io, io tanto lo so che adesso arriviamo da Nole e ci fa Maledicto, è ammazzato tutte le persone, traditore. Wow. My thanks. Ma che cazzo ti metti il travestimento? Che tanto ho seccato l'esercito della salvezza. Non siete un po'... Ma, ma aspetta, siete più bassa per una guardia? Che cosa che è più alta di te? Uh, ah, proprio... <ride> Letteralmente sono entrato Non c'era un cazzo di nessuno Ho sterminato Tutti ho sterminato Tutti Guarda che puttanaio Andiamo E dove cazzo devo andare? And his men at arms. Sono qui per liberare Anora cara Tenuta prigioniera Guarda, guarda adesso Anora spone fa. Che cazzo stai a te? Non è Don't be ridiculous The queen isn't being held prisoner here Or anywhere else Her father would never stand for such a thing. Ne siete certa? Unlike you, some of us know what honor and loyalty are. I have no doubts about Logame. Bring them down! Logan wants the warden, dead or alive. Che lei mi stava simpatica. Lei la prima volta mi ha, ha fatto la faccia: tipo, come ce ne stiamo andando? Siamo a lasciare il re tutto quanto. Quindi, lei tecnicamente la storia la sa. Però. boh, Ma allora sì, sta zitta. Io non, non, non l'ho neanche interpellata, perché tanto sono. Cioè, io me la sentivo che lei diceva: No, no, no, toh, tu è tutta appa, tutto Però stavo dicendo, la cosa che mi preoccupa qua. Non sono i maghi o lei, sono i otto arcieri che ci stanno per trivellare di colpi. E voi non avete idea. Oh! <laughs> Porca puttana Ah perché tutti gli arci... Ma che cazzo vuol dire? Ma, ma raga ma... Cioè io continuo a dirlo Ma gli arcieri broken Cioè se non sapessi sta cosa Penserei che sia una fight scriptata eh. Ma no che non ci stiriamo qua Però Cristo Dio Che cazzo di fight maledetto Hai avuto la stessa... Ma anche perché tutti gli arcieri insieme Hanno usato quello che fa il saltino E sono state praticamente otto colpi Che hanno colpito tutti eh Ah tra l'altro fa pure guarigione de massa Con lo stronzo che ti ma quanti danni fa? Alister, ma tu. In... Ma vuoi andare a dare una mano a quella cazzo di Granny? Si sta prendendo neanche un barbaro si piace tutti questi danni. <susurra> Mm. Ma ho visto un 150 danni su Alistair o... Sbaglio Raga ma è un muro In realtà pure i soldatini suoi non è che sono fatti di pasta la frolla Perché per ammazzarli 4 ore. Ma sì ma infatti questa la buttavi in mezzo se ti seccava da sola 25 pro l'oscura. Infatti non ho capito perché, ancora perché cazzo si sono ritirati eh che ha senso Guarda Kiriko mi sta dando tanti bacini Quando torno a casa io con i miei cani Più o meno la stessa cosa Malbeth riesce a farla una pietrificazione Su quella bastarda maligna Sì brutta vacca Perdonate. È rimasta lei. È rimasta lei, ma è un cazzo di, di, di, di muro, eh. <ride> ma quanti HP gli hanno messo? Ma Stanley in confronto è fatto. Cioè, è fatto di pasta frolla, Stan. Alistair sta con l'armatura del sangue del cazzo di drago. Che cazzo era? Sta con rincuorare e muro di scudi. Cioè, Alistair non è che c'ha due di difesa, eh. Alistair c'ha tanto di difesa. pure troppo. Cioè, raga, io, io dopo andrò a spizzarmi quanti HP gli ha messo. E che ha veramente stronza. Questa come, come fight, mi sapeva tanto di fight da perdere, sì, ma anche perché tu spawni, tutti gli arcieri sono programmati per spararti quel mega danno che colpisce tutti quanti, poi lei fa male, cioè se voi qua non siete pronti ve spaccano, e mischiato al fatto che c'era quella scelta del mi arrendo mi sa che tu qua devi perdere, te la devi pigliare un po' in culo poi magari io, oh, semplicemente siamo nel finale, quindi fight grosse e pesanti, però quanti cazzo ne ha di Mizorak? Perché averci due lupi Alistair, io con la magia, Wine con la magia che ti menia 3400! Ma mandatela contro l'arcidemone! Sì, è fatta per perdere questa fight. Beh, aspetta, parliamone. Tecnicamente non è finto perché noi dovevamo entrare furtivi furtivi. Abbiamo seccato più o meno quante? 70 guardie. Abbiamo tolto un decimo dell'esercito. Se voi, tra l'altro ricordiamo... C'è la parola oscura, c'è il flagello. Noi sti stiamo ammazzando tra di noi. Dio Cristo. Need... Have the to ask such of her. Eh? Aspetta, che cazzo è successo? Ha cambiato voce, ha tipo... Alla fine è diventato un uomo. Ma cazzo... è successo? Va bene, in realtà non è Anora, è a Ah, proprio quel passo dal Madonna ti devo prendere a legnate, ok. Without that to us, we could scatter back to Ma, beh, però, ma perché? Ma scusate, ma, cioè non è che perché c'è sta un re voi subito a botte, Cioè potete essere anche persone civili? No, col cazzo, se Alistair non se la vuole sposare Anora! non se la sposa. culo! Potete parlarmi ancora della cripta? It's located just off the market district in the northern alley past the old noble tavern. I'll sketch out the code which will let you pass the lock wheel. Inside you can take your pick of whatever equipment remains. It is the stockpile the Wardens have kept for centuries for the defense of Denerim. Il magazzino dei custodi grigi stava dietro una libreria che abbiamo trovato nei magazzini. Cioè, nei magazzini di Denerim. Dietro una libreria c'era il magazzino dei custodi grigi. Per carità, c'è una porta meglio di quella del, della torre dei maghi. Eh, eh, meno male. Era questa roba veramente. È lo scudo di Duncan. Ah, Hai sempre detto che volevi qualcosa che ti ricordasse di lui, no? Eh, sa... <ride> Esatto. Quest'urla, magia del sangue da ogni poro. Tutte le mie sorelle hanno il tevinter spell cast on them and they're fine! Where's your niece then? Valendrian. Ma ne avete imparato un cazzo? Cioè per carità non voglio fare il razzista eh Però sono elfo Viene un mago dal Tevinter Che mi dice Io vi curo E siete in una sorta di campo di concentramento Qua non è fa 2 più 2 Qua siamo alle tabelline Credo che andrò a dare un'occhiata dentro quel ricovero won't just let you in. Tranquilla Non avevo intenzione di chiederlo well, just be Those men are mages. Anche io Ah <ride> Ma aiutatemi Easy <ride> Quanto ci è voluto Io pensavo che dovevo sguzzare tutti Five sovereigns are the one who brings down the Mi offendi così Valgo così poco Un bel cono di ghiaccio Alistair non ti mettere davanti al cono di ghiaccio Però mannaggia chi so io Porca troia Ed io ancora non ci posso pensare porca troia Io ancora non ci posso pensare Agli elfi dentro al ghetto Che se vanno a fidare Di un mago del Tevinder Cioè io so che uno non dovrebbe avere dei pregiudizi ragazzi Però voi immaginatevi che siete Twitch permettimi un ebreo in Germania E una persona vi dà un opuscolo che vi vi dice, venite qui, treni gratis e esportazioni in Polonia, tutto gratis, tutto offerto, vitto e alloggio. Nel senso, non c'è scritto, ve distruggiamo l'ano, però poco ci manca, Dio Cristo. Oh. Uh. Quanta roba Ah perché questi sono vari livelli dal Io ti apro il culo Poi dipende da di quanto grande Cioè più vai avanti più si amplia il culo Fammi azzeccare magia del sangue Ok sì è un mago del sangue Sta facendo esplodere i propri alleati per tenersi in vita Però non ha capito che io me lo faccio fortissimo Io sono un ricordo del passato Un Nazgul <ride> Cioè praticamente si strillano addosso all'incontro dei popoli Ok sempre barbari di merda Sto discorso da te veramente sarebbe da pigliatta a ceffoni però the is real wolf. Ma non me ne frega un cazzo Poi continua adesso Ti avete permesso a Randonau di imprigionare e torturare degli innocenti Perché così dovrebbero parlare quelli che stanno presenti BOMMA how was responsible for himself. He will answer to the Maker for any wrongs committed in this life, as must we all. Ah. He says you snatched a blood mage from the Chantry's justice. Do not think the Chantry will overlook this, Terran Loghain. Interference in a Templar's sacred duties is an offense against the Maker. Whatever I have done... I will answer for later. Eh vabbè ho capito Loghain Ma di che cazzo stiamo a parlare allora Cioè qualsiasi cosa gli diciamo Eh vabbè ma poi ne parliamo Dai. Dopo dopo dopo dopo, dopo. <ride> Tutto così sta a fare Abbiamo detto dello stronzo che torturava la gente Lui vabbè ma erano cazzi suoi Gli dici quest'altro Vabbè poi ne parliamo tranquilli Non da posto ma ci sta tempo Sì sì tutto così sta rispondendo. Io devo fare i diri su persuasione. Devo farmi il culo così nei queste vabbè. Le cazzo di prove. Lui. No, no, ma tutta a po' Tutta po'. Stiamo discutendo dei vostri crimini. Te Anora... Oh, dai, però con Faput. Se adesso dice, ma vabbè, no. poi ne parliamo. Lo prendo a craniate. Non potete fidarvi di Logan. Oh, oh. I'm with the warden. South Reach stands with the Grey Wardens. Waking Sea stands with the Grey Warden. Dragon's Peak supports the Warden. The Western Hills throw their lot in with the Wardens. Make her help us. I stand by Logan. We've no- Ah nods <laughs> is- I stand with the warden. 6 a 1 questo si chiama Giusto perché quell'altro te lecca le palle Perché l'incontro dei popoli È contro di voi Loghain, Dimettetevi con dignità Richiamate i vostri uomini Sorveremo la cosa in modo onorevole Perché ti stai soltanto mettendo sempre di più nella merda Let the landsmeet declare the terms of the duel It shall be fought according to tradition ma perché? Ma perché? No, no, aspettate. Ma che cazzo vuol dire? Ma allora, scusa, allora, perdonatemi, con tutta la grazia del creatore, dell'Andrast, della madonnina dell'Incoronata, del Dreadwolf e del Vaffanculo, pura Madonnina nostra. Ma che cazzo vuol dire? Siamo 6 a 1. No, facciamo il duello. No, perché io voglio spaccargli la capoccia io, io Alistair. Non ci mando il Mabari, perché è una cosa personale in questo momento. Perché io mi sono fatto un culo così, a farmi l'alleati, a farmi le cazzo di prove di merda. E lui poi fa, no, no, duello. Ma duello di che? Se non posso usare la magia, uso il membro, sì, glielo pianto in culo, io vado. Siete proprio dei barbari de merda. 6 a 1 duello. <ride> duello. Sì, è questa la cosa che mi fa incazzare, aiute. Per questo mi sto incazzando, perché siamo 6 a 1. 6 a 1. Che cazzo vuol dire? Prendete le guardie e mandatela a fanculo. Quella stronza di Anora laggiù che fa "No, mio padre". È un coglione. I underestimated you, Warden. I thought Me fatto. A me non mi fa neanche ingazzare che si sta scusando A me mi fa ingazzare Mi ha detto sei come Kylan che non ha mai visto la guerra Io sono smesi Se non non so qua che sto a cuore appresso Che libero i popoli nanici Gli elfi combatto demoni, spiriti, lupi mannari pro oscura. Ho combattuto anche mia madre con la ciabatta Ho seccato orde Eserciti Pensavo fossi un giovane senza esperienza Ma ti spacco la testa Ho combattuto Cristo! Ma che cazzo è sto, io o c'hanno veramente due su intelligenza, no, aspettate due perché diventate una pianta, hanno sei, il minimo, hanno sei a intelligenza o se no, non si spiega, qua è veramente, allora, ti fai un culo così, perché tanto lo so che al contrario se tu vieni qua che non hai prove, non te lo fanno fare il duello, o se te lo fanno fare pure lì mi incazzo, perché tu qua sei contro uno, sei contro uno, no, finiamo col duello, siete delle bestie, siete dei barbari di merda, meno male che viene a Nora. meno male che viene a Nora Perché almeno vi mette un po' di sale in zucca Porta un po' di cazzo di civiltà in sto posto Di merda, pieno di mabari che cagano Su tutti i prati, Per incoglioniti Come cazzo l'avete vinta la guerra Due e Maric? ah perché era Maric quello intelligente Spoiler, è di Orlé <ride> Che colpo di scena Fatemi calmare perché mi è salita la pressione. L'ha scritto il grande puffo sti dialoghi. Un attimo perché c'ho veramente la vena qua che sta per esplodere perché voi non avete idea di quanto voglio cliccare morirete per ciò che avete fatto. Era uscito per un attimo il cazzo di stand da Malbet chiamato Lich. Torniamo dentro Malbet. Accetto la vostra resa. Questo perché Malbeth non pensi che sia un figlio di puttana che deve morire? No! Al Ferelden serve un cazzo di generale. No, lo so, lo, lo voglio ammazzare anch'io. Non mi fate... Non fate cambiare la, il mood di Malbeth. Lo voglio menare anch'io. E' forte. The Anche il gioco... <ride> Anche il gioco non vuole far diventare lo gay... Ah non comando Nessuno Cazzo Rio Re Danne che cazzo fai da solo Minchia quanti <ride> Porca puttana. Quanta gente. Non comando nessuno. Co vanno tutti da soli. Vi prego, non morite. Vi prego, non morite. Vi prego, ditemi che non è morto nessuno. Vi supplico. Non posso andarci laggiù, cazzo. Purtroppo, ragazzi, io non posso andare laggiù. Perché se vado laggiù, crasha. È quella zona lì. Peccato che ci stanno Shale e Stan. Che si stanno prendendo una sfroppa di danni in, in bocca. No, non posso andare. Fatal, crasha. Faccio la Prova del 9 Vediamo È questa zona qui Quel buco lì È un buco nero È Crash Sì stiamo facendo il boss finale Peccato che questa zona lì Vedi quel carretto Se, se lo supero Crash il gioco Ragazzi Io vi ho addestrato Mi fido di voi Posso salvare Senti che posso salvare Non posso andarci di là Andate E attaccate bestie di satana Wine Mi fido di te Per tenere in vita Stan eh? Ecco, vita, facciamo un, un incantamento tutti insieme. <ride> pregate, pregate il creatore. Non ci posso venire lì. La prima l'abbiamo fatta. L'hanno fatta perché io ho fatto un cazzo. E' di qua pezzo di merda. che se non ci posso venire lì. Ma capito, ma ci sta gente morta a cazzo in giro. Eh, vabbè, addirittura no. Sei circondato da cadaveri di prova oscura? Che è successo? Enchantment! ti stacco la cap... ma Allora ragazzi, le cose sono due o è messo lì semplicemente perché dietro quella porta c'è la boss fight finale quindi ti dicono preparati oppure Sandal è il creatore, cioè è, è satana è la bestia definitiva come posso metterla? Cioè, io spero che sia per ragioni di gameplay perché se non c'ha senso, mi mette veramente non poca inquietudine il fatto che ci sia che tra l'altro un ogre, c'è una spiegazione? Per chi è esperto, per chi conosce la lore, per chi la scoprirà per fare una c'è una spiegazione? Sandal è l'arci... ma per forza O in realtà è cosa? È Flemeth eh, Travestita Che cazzo ne so O non c'ha senso Due ogre Vado avanti Io sono già un ricordo del passato Perché so che devo morire C'è Irving Ma che cazzo stai a te? Di Irving ci Vai un pure oggi Vaffanculo Mi sa che Irving è morto Ah no, eccolo lì Che si sta... Giustamente lui è intelligente Si mette a distanza A dispetto di Morrigan. Irving comunque è spawnato lì Secondo me è venuto con la sedia a rotelle Perché è talmente vecchio. L'hanno appoggiato lì come i nonni. Lui dice, io sto qua. Poi faccio quel che devo fare. Ah, è morto? No, ok, ha cambiato. Se ne sono andati tutti. Hanno detto bravi tutti, bravi tutti, buona la prima. No, ok, sono tornati. E gli era preso un attimo. Che dici, dura più? Tra... Secondo me no, perché siamo di più a menare. Quindi, effettivamente, no. Effettivamente è durata più la tipa, ragazzi. Incredibile. Mi sto per emozionare, ragazzi, però so che ancora non è finita. Ma abbiamo finito la strava principale di Origins. Dopo non so quante cazzo di ore, yeah!